a una manifestazione che ovviamente riguarda Anghiari, un borgo bellissimo, ovviamente tra i più belli d'Europa e del mondo, eh, ma anche la Valtiverina. Quindi... Eh, mette al centro il nostro territorio, le qualità del nostro territorio con l'attrazione, anche la bellezza, la cultura, eh, la, la parte architettonica, il paesaggio e anche e soprattutto le nostre produzioni artigianali. L'eccellenza del fatto a mano nelle affascinanti botteghe del centro di Anghiari. Torna così con un format collaudato ma caratterizzato da tante novità la 48esima mostra mercato dell'artigianato della Valtiberina Toscana in programma dal 22 aprile al primo maggio. Quest'anno poi abbiamo due punti importanti, quello del 25 aprile e quello del primo di maggio, abbiamo già delle proiezioni dove vedranno tantissimi visitatori ad Anghiari e poi naturalmente questa mostra che il diciamo, suo profilo è quello di utilizzare il borgo del centro storico di Anghiari come un centro commerciale naturale, in quei giorni ci saranno anche delle iniziative collaterali. E di contorno abbiamo tantissimi eventi musicali di cultura, di danza, di prosa, eh, di tutto e di più per creare un'attrattiva ancora più forte per i visitatori e per rendere Anghiari ancora più viva in quei dieci giorni di mostra. Tante le collaterali a partire dalla collaborazione con il comune di Gradara e il pieno coinvolgimento del liceo artistico Giovagnoli. E insieme abbiamo costituito una task force, una squadra che coinvolge studenti, professori, università e artigiani per riportare in auge e dare visibilità che merita a un artigianato storico, artistico che qua è rimasto davvero intatto e con tutta la sua potenza e dare a loro una vetrina per quanto possibile, quindi cercare da un lato eh, di fare una banca del tempo e della memoria per non perdere questa tradizione, queste conoscenze, dall'altro eh, dare un'opportunità e una vetrina anche per le nuove generazioni, per creare eh, far luccicare un po' questa, questa conoscenza e rendere di nuovo appetito. E per intraprendere questi percorsi di, di, di perfezionamento e creare quindi anche nuovi posti di occupazione nel settore creativo e culturale.